qui con Flavia Caprono, segretario del... Comitato regionale del CONI eh, da un anno, com'è questa esperienza e com'è lavorare con il mondo dello sport e dei giovani in particolare? Esattamente un anno che sono appunto segretario del CONI Lombardia, un'esperienza veramente molto positiva. Eh, devo dire che inizialmente non è stato semplice in quanto eh, mi sono trovata in una nuova realtà, dovevo gestire tantissime persone, tantissimi dipendenti e quindi dinamiche completamente diverse in quanto io in passato ho sempre gestito eventi sportivi ma da un punto di vista di Marketing, eh, eh, marketing e comunicazione, per cui eh, rioccuparmi della gestione del personale e dell'amministrazione è stato molto duro ma molto soddisfacente, per cui eh, sono felice di far parte di questa famiglia e soprattutto di, cioè, di, di lavorare con persone molto motivate, con dei veri e propri sportivi. La allora, no, è una sportiva? Posso reputarmi una sportiva, ho fatto danza classica per ben nove anni, a livello agonistico ho dovuto sospendere perché ho avuto un infortunio al ginocchio, però continuo ancora ad esercitare sport, mi alleno tutti i giorni in palestra, faccio eh, addestramento militare nei parchi due volte alla settimana e poi comunque mi piace il mondo sportivo a 360 gradi. Quindi... Sì, ci spieghi un attimo l'addestramento nei parchi perché non capire sì. bene cos'è. Praticamente è il boot camp, la nuova disciplina americana che è stata. che è qui è stata importata da una decina di anni e ultimamente la stanno promuovendo a tutti i livelli, sia per le donne che per gli uomini, ma in, in luoghi all'aria aperta per cui è un addestramento che consiste nel fare diciamo, attività ad alto impatto, ad alta intensità, in cui è tutta attività aerobica, ma a modo di circuito, per cui si salta, si fanno i piegamenti, si fa nei barchi, si arrampica, si corre tantissimo, è una cosa molto stimolante e sicuramente dimagrante.